Sono Giorgio Vergano, referente del Care leavers Network Piemonte, promosso dall'Associazione Agevolando. Agevolando nasce a Bologna nel 2010 a sostegno di Care leavers, ovvero ragazzi e ragazze che hanno vissuto per un periodo della loro vita al di fuori della propria famiglia di origine e che sono in uscita da percorsi di tutela minorile. Il Care leavers Network promuove, insieme ai Care leavers, percorsi di partecipazione e di cittadinanza attiva attraverso percorsi di focus group vengono eh, raccolte le stanze e le raccomandazioni di, dei ragazzi e delle ragazze che partecipano al Carelivers Network, che poi vengono eh, portate in momenti di conferenziali in uh, formazioni universitarie e uh, in formazioni per professionisti che si occupano di tutela minorile. Agevolando il Care Network uh, partecipano atti attivamente al, um, come partner all'interno del progetto Children DigiCore. Per questo abbiamo raccolto le istanze e i punti di vista di 20 ragazzi provenienti dal Piemonte che poi sono andati a uh, costruire una, un punto di vista comune che diventeranno la base strutturale sulla quale verrà uh, costruita l'app Children DigiCore. Sono Stefano Marra, Care Leaver Senior dell'Associazione Agevolando e referente Care Leavers del progetto Children DigiCore. Oggi vi parlerò dei focus group che abbiamo svolto uh, noi ragazzi e all'interno dei quali abbiamo sviluppato tematiche a noi care che riteniamo fondamentali proprio per supportare lo sviluppo dell'applicazione. Dell Alcune caratteristiche fondamentali che il gruppo ha individuato sono state la necessità di avere un canale multilingua, di avere una sezione FAC all'interno della quale vengano date le informazioni necessarie ai ragazzi e Soprattutto la, la necessità di maggiore celerità nella ricezione e nella risposta dei, uh, alle istanze portate avanti dai ragazzi.